Ragazzi, finalmente si avvicina il giorno in cui partiremo per questa breve vacanza. Io non vedo l'ora, sono stanca, ho bisogno di rilassarmi un po'. Quindi oggi sarà il giorno in cui andremo a fare shopping per la partenza delle nostre vacanze. Adesso andiamo a svegliare le bimbe perché stanno ancora dormendo e devono andare a scuola. Bimbe! Bimbe! Buongiorno! Amore, ciao amore, Ani, ciao cucciola, topolino, cucù, cucù, ehi là, dove andiamo oggi? A fare shopping? Eh? Andiamo a fare shopping, che mancano pochissimi giorni alla partenza, Ani, Ani, andiamo a fare shopping. Bimbe. Un piccolo accenno c'è? Di risveglio? Ehi, Vane? Dai, che mi è venuta un'idea per oggi. Se vi alzate, ve la dico. Dai, bimbe, su. One hour later. Buongiorno, amore mio, e ben sveglia. Facciamo colazione? Eh? Con pane e Nutella? Ma che strano, mangi la Nutella. Ma che strano, oggi andiamo anche con i nani. se la nonna vuol venire glielo chiediamo e andiamo a fare shopping per il mare vero? Sì. per la nostra partenza vediamo. se qual... abbiamo la valigia la compriamo eh se non ce l'abbiamo perché l'abbiamo lasciata al mare la compriamo sì. va bene? sapete che c'è anche il nostro fratello forse viene anche Daniel poi glielo chiediamo se sì. vuol venire così sì. poi facciamo un bellissimo aperitivo in centro eh? ok? Sì. allora finisci e poi già pochi giorni partiamo eh, ne mancano veramente certo. pochi Ma no, di meno, amore Cinque Cinque giorni e si parte, ok? Dai, finisci la colazione Che aspettiamo che arriva anche Vanessa Ciao ragazzi, siamo appena saliti in macchina E, e adesso andiamo a scuola Ci vediamo Ciao. dopo Vane, devi mettere i cerotti per le zanzare Che ci siamo dimenticati Ricordatelo Sì Ok. Ciao Ok ragazzi, le bimbe sono andate a scuola Adesso io sono tornata a casa, lavoro un po' E poi vado a riprendere Anastasia E magari quando c'è Ani controllo e verifico Se abbiamo la eh, valigia La loro, quella gialla Perché forse l'abbiamo lasciata al mare a San Teodoro E quindi oggi ne compreremo Qualcuna nuova Ma buongiorno amore mio Bentornata da scuola Non parli? Ti hanno mangiato la lingua? <ride> ma come sei bella ti hanno raccolti i capelli l'ha anche... fatta la a Maria gli insedivo ma... la molletta gli insedivo la e gli ha dato il mio braccialetto hai usato il braccialetto perché con l'elastico invece ti ha raccolto la frangia bellissima e freschissima allora Anastasia adesso stiamo aspettando che arriva Daniel poi andiamo a casa, casa e poi andiamo a prendere le frangie e andiamo a prendere Adesso a casa guardiamo se c'è questa valigia Che stamattina non ho fatto in tempo a, a, sì. a, a controllare sì. Poi usciamo, andiamo a fare shopping per, per il mare, mare. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Chiediamo anche alla nonna se vuol venire con noi Sì, ma come facciamo? Se Sennò se, se no siamo una, due, tre 3, 4, 5, 6. No, se Daniel viene la nonna ci sta, si mette in mezzo a voi due. E se vuol venire anche il nonno, verranno a piedi, tanto loro abitano vicino al centro, ok? Va anche Daniel. Se vi... Ma non so se Daniel verrà, adesso quando arriva glielo chiediamo, va bene? Guardate cosa so fare. Cosa sai so fare? <coughs> fate così. Fate così. da no, da No, fate così. Poi hai fatto così sono... Poi dopo le vigilare Ma io non riesco <ride> compagno, Poi ti non faccio non... vedere come si fa Lo facevo anch'io esatto. quando ero bambina Cosa hai mangiato oggi a scuola? Il riso bianco Con Le olive e i piselli E l'hai eh, mangiato? No. no, sono un po' di riso e un po' di olive Guardate, Bravo. quanto lo sapete fare? Guardate eh, No, non è quattro. Oh, boh, così a meno qua, quando non avete mi insegnare un cane. Eh sì, che è l'ombra cinese. Sì, e la maestra vi fa vedere come si fa. Ah sì? Va così. Mm -hmm. sì. Va bene tesorino, ci vediamo dopo a casa quando cerchiamo la valigia. Guardate fare la pistola. Sai fare la pistola? O così, o così, o così. Ecco, forse è meglio. Voi come la volete? Noi non la vogliamo, la Grazie. pistola. Ciao. Ciao. Buon amore. Adesso vado a prendere la scala così verifico se in alto, anche lì, ci sono le valigie, va bene? Oh no, io vedo che di giallo. Eh, anch'io, ma sembrano più sacchetti che la valigia. <ride> Infatti vediamo che invece, pure lì e dà quello in sacchetto. Ok, va bene? Sì. Prendo la scala un attimo. Sì, non mi fare cadere. No. <ride> Guarda. Siamo se qua c'è la valigia. Dai, La vedi? Amore eh. eh. non vedo la valigia ora eh. Ma vabbè tanto che poi la compriamo Ma lì c'è passone no, c'è una cartella Ok vediamo l'altro eh, Vediamo l'altro oh, Sì, è solo quello di giallo eh. Vai E eh, vediamo qui nell'ultimo quale? no quella gialla Ma no, quella nera è blu aspetta no. sì, sì. la vedi la valigia? Sì. poi la vedete? la faccio vedere vicino qua c'è anche la no. aspetta fammi tirare giù questa borsa perché qua forse ci sono i costumi metto oh. un pausa e vi faccio vedere ragazzi cosa Aspettami. aspetta Ani. ok Ami la La vedo. Eh, non si vede? Vuoi passare il telefono? Sì, tieni. Guardate un po' cosa ho trovato. La valigia gialla. Sì, bene, benissimo. Amore, non toccare la scala che cado No, no, no, no. Ti prego. Ok, sì. manca solo una valigia allora. Dobbiamo va. prenderne una, magari per Vanessa o per te. Fucsia. Questa la teniamo per Vane, va bene? Okay, io voglio la fucsia. Fucsia? Oggi vediamo se la troviamo, d'accordo? Sì ok amore abbiamo trovato la valigia quindi adesso andiamo a comprare tutto quello che ci serve per partire non ci resta che andare a prendere chi? Vanessa, Vanessa. ragazzi cosa c'è ok guardate di sotto okay? lì la vedete adesso la valigia profilo. ok guardate vedete c'è questo, un cotume. Oh, adesso lo stesso vero un attimo metto un pausa ragazzi dell'unicorno, vedete, ok, prendiamo un altro, e beate, guardate, che bello con le faffaline, guardate, il mio compagno l'ho già detto così, è solo che poi manco personaggio, ma così. Okay, amore stavi guardando cosa c'è nella borsa guardate, guardate qui, che meraviglia su, a, me, a me non mi serve costume li compriamo solo vanessa lo compriamo a Vanessina sì, guardate questo è, mio, questo è mio questo è mio questo è mio sei piena di costumi sì. allora dobbiamo comprare un costume alla lavane o due e le asciugamani ok sì. l'abbronzante eh, successo, infatti, guardate. Oh, Andiamo mio. a prendere Vanessa. Sì. Eh, che è tardi. Guardate questo, che bello che Anche questo, Vanessa. con le, delle lolle, questo era di Vanessa, ma lei non va più niente. Dopo stasera proviamo tutto, va bene? Sì, sì Andiamo, tutto. dai. Questo. Hai trovato. Questo. Sì, però ne, ne compriamo uno nuovo. Non succede niente se lo metti. Però ne compriamo uno nuovo, ok? Oh. Come no? Non funziona neanche? Perché? Ah. No. che non hai forza. Sì. <ride> Perfuma. No, no vero? Profusione. no perché sono vecchia, amore no buttiamolo allora, bentornata sei pronta per uno shopping sfrenato Anastasia sì. gli hai raccontato a tua sorella cosa abbiamo trovato? sì ma anche Cos me non me l'hanno data a scuola ma cosa abbiamo trovato noi a casa? Ah, allora ehm, abbiamo trovato la valigia gialla. gialla Vanessa e un borsone io con dei costumi gelato. che però per te non vanno bene io mi mangio gelato Adesso andiamo in centro Chi c'è qua con noi? Ci sono anch'io Ciao ciao Nonna Elisa Ve la ricordate? Sempre più splendente In arancione Che meraviglia Ecco grazie Prego allora... Mettete tanti like Al mio video eh? Brava Ci sono lì. io eh? Bravissima Allora eh. ti metterò più spesso Nei video sì. Se prenderò Quanti like nonna? Tanti Ma tanti Ma tanti, ma, ma tanti Devo tanti. rompere no. Il video <ride> deve andare in crash per i troppi like va bene allora andiamo in centro fai merenda che hai fame e poi io vi mangio il gelato e cioccolato mm, va bene signorina stiamo già mangiando il gelato la nonna e Vanessa invece sono la nonna Vanessa non sa dove sono andata sono andati a comprare la merenda per Vanessa perché lei non voleva il gelato ma io volevo il gelato com'è? buono c'è il biscottino? che buono andiamo a cercare Vanessa hai preso la focaccia? Hai fatto un'ottima scelta. Adesso finite la merenda col formaggio e il prosciutto. Ma quando vai? Sei stanca? Hai fame? Quanto manca? Poco. Ci siamo anche sedute. <ride> così finiamo domani. Stai un po' meglio? Eh? Sì. caldo, Vane? Manca poco? Ce l'hai fatta? Bravissima. Non ti sei nemmeno sporcata. Un fammi vedere, mamma mia come sei stata brava, ci siamo pure il dolce, eh? direi che adesso le energie le hai eh, per andare avanti, andiamo? Finalmente ce l'abbiamo fatta a entrare nel negozio di abbigliamento, Vanessina allora se vuoi acquistare anche qualcosa di abbigliamento dai un'occhiata, altrimenti andiamo direttamente a vedere i costumi. Belli questi, ti piacciono? Morbidi, con elastico in vita. No, questi sono piccini. Bisogna vedere se c'è la taglia 9, 10. Eh. Guarda, 9, 10 ce l'hai in mano, è chiaro. Ancora più bello. Vediamo, che bello ti piace? Poi al massimo se vuoi li proviamo, per adesso mettilo nella sacca. amore. Scegli il vestito per domani che hai la foto e si vogliono mettere tutti con l'abetino. Ok, andiamo a scegliere i costumi che forse abbiamo trovato. Bene, ma lo vuoi intero Vane? Sì, vabbè, ma col cagnolino. Ah, c'è il delfino. Ma prendilo due pezzi, questo è bello. Dove l'hai visto? Ah, è bello, tipo unicorno tipo sirena. Scusa Vane, ma questo cosa ne pensi? Guarda, Vanessa, uh, sì, ti piace? Eh, scegliamo le taglie perché abbiamo un po' di difficoltà. Hai scelto? L'hai trovato? Sì. La tua taglia piace Pace anche a te, Anastasia. Ma tu ne hai tantissimi di costumi. Volete lo costume uguale? Sì. Fammi vedere la taglia. 4-6 anni. Sì, ma lo dovete provare, eh, perché tu sei un ragnetto. Andiamo a provare. Dopo andiamo, eh. Guarda come la pizzerosa. Oh, è bellissima. Un altro? Due pezzi, me lo fai vedere? Sì. Guarda che bello. bellino. Brava, amore. Ottima scelta. Amore, ma sei tu, eh. Non ti spaventare. Stavi entrando in questa stanza? Pensavo andavo così, no? Sembra che ci pensavo sia un'altra stanza. Mi Poi mi sono vista. Prova mi costumi. Pensavo. No, no, e eh certo amore, mica la proviamo allora, davanti a, a tutti. Eh. Allora, vediamo quale pesca. Uno a caso, il primo giallo, bellissimo. Io vorrei provare il giallo. No, tu? Ti ho già detto che ne hai già abbastanza. Ok? detto però. Proviamo questo, amore. Sì. 3, 2, 1. Ecco il costume Wow, ma stai benissimo. Questo è un sì, ok? Come che sirenetta, wow! Sei stupenda anche te. Mamma, come stai bene, Vane? Sono belli, mi piacciono. Ti piacciono? Altrimenti ci sono questi, tutti neri. Però anche questi qua, eh, non mi dispiacciono. Bisognerebbe provarli sotto il sole e vedere se veramente ti proteggono. Aspetta! Eh, non lo puoi togliere, l'antitaccheggio per non farli rubare girati, mamma no, che bella tutti e due? Mm, eh, io non ho visto questi però, me lo puoi vedere bene? Quelli? no, gli altri questi? bellissima sai che forse ti preferisco con questi? ma ti cadono? mi trovi grandi? adesso posso andare No, mi piacciono di più questi Questi? Ok, mettili dentro la borsa Se fai così rubini no, la lente, eh? amore dai, Mettili qua No, perché poi ce li dimentichiamo E tu suoni quando usciamo, già lo so Mettili qua nella borsa Allora, la paspina, quella che ti dicevo in macchina Il fularino per te e per Anastasia Che se può esserci utile, se c'è un po' di aria Di vento, ve la mettete Scegliete quella che vi piace Questa Questa per tutti e due? Sì, sì. Okay. io la metto qui così Guarda, guarda. Ti piace questa fantasia? Ce n'è anche un'altra, eh? C'è anche questa di fantasia. Le suore, Esatto, Suor Vanessa e Suor Anastasia. Mancano i giochini. Vero Anastasia? Vuoi prenderli? Ok. Ok. Ani, scegli tu. Sì, amore, ne è più di una di paletta. C'è anche la formina. Ma dove? Ma dove è la paletta? Queste sono palette. Non ci sono le palette? No. Eccole qua, qua sopra. Ah, Vedete? C'è la paletta, il secchiello e le formine. Va bene? Sì. Sei sicura? Allora, Anastasia. Shopping finito, mini shopping, ma quello che ci serviva, tanto sono solo quattro giorni. Guardami, Ani, questa sacchetta non la devi buttare. Sai perché? Perché quando i giochini sono sporchi, li metti qua dentro, la, la sacchetta la metti nel mare di Rimini, che è pulitissimo, e la sacchetta uscirà più sporca di prima. <ride> <ride> Poi, anche, eh, vedremo vedremo noi siamo abituati al mare della sardegna però fa niente perché ci divertiremo tantissimo con questo posso dire ah l'anello di Anastasia Sì. aspetta ah, sì. brava eh. bene buon aperitivo allora due patatine Desna. se metto qui la meglio sembra sì. che è dentro mm. cin cincin fate cin cin cin cin. con i nonni sì. Cin, cin, cin. sì, abbiamo finito di fare l'aperitivo e sì. anche shopping sì. Sì. e adesso andiamo a mangiare la piccia la piccia, la piccia. La piccia. La piccia. ciao la buon ciao cosa mangiate stasera? Cosa sì. mangiate stasera? Sì. Esatto. Grissini, Maggio, tu? Buon appetito! Piatto pulito, piatto pulito! Ecco, piatto pulito. mi raccomando, piatto pulito, eh! ragazzi il video finisce qui. Iscrivetevi. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. E la lasciate un volta. bel like a questo video. Ciao. Ciao! Guardate che bella stanza, tutta piena di giochi. Ciao! Ciao!